Buonasera, sono Laura Antichi, vi voglio uh, presentare una bellissima applicazione che si chiama Flippity, consente di realizzare esercizi interattivi partendo da un uh, modello che, uh, copiato, sarà disponibile in uh, un foglio di calcolo. Quindi si copia il modello con un account eh, Google e poi eh, si va a modificare. Dopo le modifiche eh, si pubblica e si condivide. Scriviamo ora Flippity nella casella di ricerca di uh, Google e il primo è il risultato utile. Clicchiamoci sopra e siamo riportati nel sito di Flippity. Ci sono un sacco di eh, applicazioni disponibili. Eh, ci sono le flashcard, i quiz show, il Random Name Picker, il Flipped, il Randomize, eh, la caccia al tesoro. Eh, giochi di tantissimi tipi che possono essere utili per eh, lo, lo sviluppo comunque di uh, attitudini anche disciplinari perché uh, vanno a indagare su alcune conoscenze del, degli studenti. Come è strutturato il sito? Che ogni proposta ha una demo che ti fa vedere come funziona l'app la, ci sono delle istruzioni da guardare in maniera molto accurata e eh, sono molto chiare. E poi c'è la possibilità di scaricare il template. Andiamo a vedere come eh, si fa per scaricarlo per quanto riguarda, ad esempio, le eh, flashcard. Chiede se vuoi eh, creare una copia Crea copia, ci metto un attimo a scaricare la copia e vedete che vi dà eh, qui un foglio di calcolo tutto il contenuto. Ora noi andremo a modificare questo eh, foglio di calcolo. Innanzitutto eh, rinominiamolo e lo eh, chiamiamo... Mm, ad esempio Platone, anche qui magari rinominiamo il template e lo chiamiamo Platone, poi ehm, per avere mh, lo, la traduzione automatica eh, vocale eh, con un sintetizzatore voce possiamo andare a scegliere la nostra lingua italiano sia nella quindi nel front della flashcard che nel retro quindi scelgo anche qui italiano poi eh, cancello cancello tutti i contenuti che sono che sono eh, presenti che sono presenti in questo foglio di calcolo vado poi a scrivere i miei contenuti esempio voglio trattare il problema di Platone scrivo Platone qui posso scegliere un'immagine appropriata per uh, uh, Platone, incollo il link di un'immagine di uh, Platone, vado nella seconda uh, carta e posso scrivere mito della caverna, esempio, e um, e scrivere qualcosa comunque nel retro posso dire si tratta della condizione degli uomini che non si sono liberati dalle catene sensibili, eccetera eccetera, possiamo uh, quindi indicare i vari contenuti, andiamo poi nella, nella terza card e possiamo scrivere mito dell'androgeno, E questa volta sulla retro della card, tanto per far vedere, mostrare, possiamo incollare un video sul mito dell'androgeno. Quindi ho incollato il mito del, dell'androgeno, eh, ho incollato un video YouTube, poi ho scritto il mito di, eh, di Teut, nel Pedro, parla del rapporto tra conoscenza, sapienza e scrittura ho oh, uh, finito per ora potrei scrivere molte cose e uh, vado in file e uh, con, uh, pubblica sul web pubblica ok mi dà come vedete il link da copiare potrei avere anche il il um, eh, codice embed da incollare ok chiudo potrei condividere questo link utilizzando un eh, messaggio del gmail facebook o uh, uh, twitter chiudo vado a get del uh, uh, link here vedete che mi fornisce un link mi collego a questo link e vedo il risultato delle eh, mie flashcard, quindi Platone era il titolo, il, questa era l'immagine che avevo messo, e, eh, poi vado avanti, il mito della caverna, vediamo il, il retro, Benissimo, vado avanti, il mito dell'androgeno, vediamo il retro e mi dà il video YouTube. Quindi ho eh, la possibilità, poi ritornando alla prima eh, card, di, card, di attivare eh, poi la, la voce. Mito della caverna. Okay. E, um, e quindi uh, ho di rimuovere la card di safety uh, uh, card o di flip state uh, to uh, side 2 uh, oppure reload card e quindi ho un sacco di uh, funzioni utili e uh, posso realizzare questo uh, strumento semplice ma che è molto efficace dal punto di vista eh, didattico e che attira sicuramente l'attenzione degli eh, studenti. Adesso andiamo magari a vedere qualche altra eh, applicazione di Flippity. Ora andiamo a vedere come funzioni la cassa al tesoro. Ci sono dei lucchetti che bisogna Puoi aprire, vedete che è disponibile una demo delle istruzioni e un template. Le istruzioni sono molto importanti perché ci indicano i passi che ci permettono la pubblicazione del nostro nuovo documento. Andiamo in template, a scaricare il template, crea una copia ci metto un attimo, come potete osservare ho la domanda, ho l'aiuto e eh, la risposta, cancello innanzitutto le domande, cancello le risposte, le answer. Ho lasciato i link perché sostituisco solo i link lasciando le parentesi a quadre di apertura e di chiusura e l'image, due punti, cambierò solo l'indirizzo dell'immagine dell che metterò. Quindi la prima domanda è come si chiama la dea della faccia L'answer sarà Artemide. Eh, metto un asterisco prima di Artemide. Vado a cercare un'immagine di Artemide che mi servirà per fornire un aiuto, ho incollato quindi l'indirizzo della mia immagine al posto di quella precedente. Ora vado alla seconda domanda, la seconda domanda e ha scritto il de Camerone, il de Camerone. La risposta sarà asterisco, boccaccio. Vado a cercare un'immagine un eh, su boccaccio da mettere come aiuto. Vado ad inserire l'indirizzo della mia immagine vado ora ad inserire la eh, terza domanda sì, scritto inserisco inserisco il asterisco e la risposta Dante e cerco un'immagine ora di Dante per aiutare per qui inserirò come prima image due punti e eh, incollerò sostituisco il link dell'immagine fatto cancello tutto il resto non mi serve più rinomino demo Rinomina, prova, lucchetti. Rinomino anche in alto. Prova, lucchetti. Bene, vado in file. Pubblica sul web e um, vedete che mi dà il link, o l'incorpora, pubblica, ok, adesso si aprirà la finestra, come vedete è qui l'indirizzo del documento, posso condividere questo link eh, per Gmail, Facebook e Twitter. Chiudo questa finestra, vado in Get the link here e eh, mi dà il link per accedere all'applicazione. Clicco sul primo lucchetto, come si chiama la dea della caccia, chiedo aiuto, mi dà l'immagine, scrivo Artemide, picco sulla chiave, il lucchetto mi si è um, sbloccato, come vedete, torno, come vedete da qui, torno indietro secondo Lucchetto, chi ha scritto il Decamerone chiedo aiuto, mi dà l'immagine, eh, come vedete, di Boccaccio, scrivo Boccaccio, Poco sulla chiave che mi si apre, si è aperta, e vado all'ultimo lucchetto che ha scritto l'inferno, anche qui chiedo aiuto eventualmente e mi viene restituita l'immagine di Dante, scrivo Dante, qui chi la chiave, tutti e tre i lucchetti sono stati eh, sbloccati, ok Ora andiamo a vedere un'altra delle app presenti su Frippity che si chiama Random Name Picker. La ruota. Vedete pure la demo, le instruction. Quindi per modificare lo spreadsheet, il template per pubblicare per avere il link e per eh, poi condividere. Proviamo ad andarlo a utilizzare. Template, copia del documento come prima. Sempre un attimo di attesa. Ecco, io dovrò semplicemente eh, sostituire qui la... I nomi, ad esempio, vabbè, cancello quelli esistenti, metto Paola, Andrea, se posso mettere quanti ne voglio, Luca, Giaccinta Fiorenza Arlotta, Piero Giovanni Serena Silvia Alma Tonino Francesca Igor Leone quanti sono? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, va bene 15, posso anche aggiungere delle uh, delle foto qui uh, eventualmente con uh, um, dal mio uh, computer o uh, attraverso un link e uh, lascio così per il momento vado sempre a modificare la uh, demo rinomina chiamo ruota modifico anche in alto il nome, ruota, bene, vado in file, pubblica sul web, pubblica, ok, mi dà il solito link da salvare dai miei o da condividere in Gmail, Facebook, Twitter, vado a get the link here e vado a vedere il risultato. Questa è la, la ruota che io posso far ruotare su Spin per scegliere gli alunni che devono essere uh, interrogati oppure questo era quindi lo spinner mh, eh, posso eh, pure organizzare dei uh, gruppi di tre alunni e, um, e come vedete me le ha organizzate me la erano 15 e, gli alunni e quindi mi da uh, uh, random uh, 5 alunni che potrebbero costituire il gruppo di lavoro quindi posso organizzare i gruppi di lavoro anche in questo uh, modo posso organizzare i uh, gruppi di 5, ad esempio e quindi saranno tre gli alunni che partecipano al, al gruppo, al, a questo gruppo, come potete vedere. Quindi eh, posso stampare i risultati e eh, posso vederlo a schermo intero. E, uh, posso ruotare a uh, gruppi oppure rimescolarli. In questo modo, vedete, mi dà il primo gruppo, il secondo gruppo, il terzo gruppo, Rimescolo, mi rimescola i partecipanti di ciascun gruppo, così possono tornare nel uh, lavoro che è da fare in, uh, in classe o a distanza. Interessante anche questa modalità, tipo gioco, per organizzare la classe. Molto interessante anche la Flip -ti, eh, Timeline, che eh, permette di ordinare gli eventi sia pubblici che privati delle persone, in una serie di avvenimenti che uh, se possono essere nelle date fondamentali uh, uh, arricchiti con link. Esempio in questa demo che uh, ci propone nella Flippy uh, Timeline, vediamo gli eventi della uh, Mr. Rogers Timeline con la graduation, la data del marriage, l'angolo dei figli, eccetera, eccetera. Questa timeline eh, può essere utilizzata anche per una successione di eventi riguardo ad avvenimenti storici o potrebbe. O si potrebbero mettere insieme dei link relativi ai propri tutorial, alla propria storia di apprendimento. Può essere utile per fare eh, un portfolio delle attività per quanto riguarda un anno, o un mese eh, o più anni da tenere sicuramente presente. Ritorniamo quindi alla timeline che è questa.